Sì, ci siamo, mi vedo. Ciao a tutti, ci siamo. Aspettiamo un secondo, che vi collegate. Aspettiamo un po'. Aspettiamo un po'. Che arrivi qualcuno, e poi iniziamo. Come detto, faremo gli gnocchi. Vi faccio vedere, e vi racconto tutto sugli gnocchi. Anche se non è giovedì, noi li facciamo oggi. Che facciamo? Iniziamo? Allora, ciao a tutti da Graziella e Raffaele regista. Allora, facciamo gli gnocchi di patate. Allora, innanzitutto diciamo che gli gnocchi si fanno con solo due ingredienti. Le patate bollite, mi raccomando che devono essere fredde, e la farina. La farina deve essere una farina debole 00 perché non deve avere molto glutine. Allora, adesso vi dico tutto. Gli ingredienti li trovate nel link sopra alla diretta. Cliccando, leggete gli ingredienti. Comunque ve li dico. 500 grammi di patate e 150 grammi di farina. Poi, quando, nel corso della diretta, le ripeterò per quelli che saranno arrivati in all ritardo. Allora, io mi metto il mio guanto, così poi non mi allontano per lavare le mani e iniziamo allora, qui ci sono le patate fredde mi raccomando devono essere fredde perché se sono calde assorbono troppa farina e poi sarete costrette ad aggiungere sempre più patate e poi avrete degli gnocchi duri Allora, aggiungiamo la farina poca alla volta perché vedremo quella che sarà necessaria quindi Ciao Delia. Ciao Delia. Allora, che patate si utilizzano per fare gli gnocchi? Io ho utilizzato le patate che avevo in casa. Però si utilizzano di solito le patate, diciamo diciamo vecchie, nel senso che non devono essere raccolte da poco, perché hanno meno acqua. Alcuni utilizzano le patate rosse, io utilizzo quelle che ho, e devo dire la verità, mi trovo bene. Non ho nessun problema. Allora, vedete? Io avevo mezzo chilo di patate qui, e 150 grammi di farina. Non, ho, non lo utilizzerò tutte, tutta, perché la farina che ho messo è già sufficiente. Anzi, addirittura forse è troppa la sto togliendo adesso vediamo insieme la consistenza dell'impasto puoi far vedere qui per favore vedete l'impasto com'è non è bianco perché non è ricco di farina ma è tendente diciamo al giallino perché Prevale il peso delle patate. È pronto. Io sto lasciando questa farina dai 150 grammi che avevo pesato perché le mie patate erano molto asciutte ed erano soprattutto fredde. Ora trasferisco l'impasto sul piano del lavoro. Un altro segreto per avere dei buoni gnocchi è non lavorare molto l'impasto, così non facciamo uscire il glutine dalla farina e gli gnocchi sono morbidi dimmi c'è qualche saluto qualche domanda nel frattempo che io... Oh, c'è Giulia che ti saluta ciao Giulia Fasano altri paesi vedete l'impasto è pronto non serve lavorarlo molto c'è qualche domandina e dimmi se, se si mette l'uovo superato il chilo di patata allora, superato il chilo di patate, io vi suggerisco di mettere non un uovo intero, ma un tuorlo. Perché se mettete l'uovo intero, l'albume vi renderà duri gli gnocchi. Invece il tuorlo va bene, soprattutto se poi dovete passare gli gnocchi al forno. E quindi, facendo la doppia cottura, rischiate di averli poi veramente troppo morbidi. Però il tuorlo sì. Ecco, ma nella fretta ho dimenticato di mettere un altro ingrediente che aggiungo adesso, non c'è problema. Io negli gnocchi aggiungo un cucchiaio di parmigiano abbondante, grattugiato, non è un problema, lo posso aggiungere adesso. Che mi sono ricordata mentre parlavo delle uova. Questo è il mio ingrediente, diciamo, segreto, ma vedo che in molti lo fanno. Per i vegani, non lo aggiungete. I vegetariani, sì, i celiaci, gli gnocchi per i celiaci. Allora, per i celiaci, usate la farina di riso. Se vedete che l'impasto che non riuscite a Compattare l'impasto, aggiungete uh, un uovo sbattuto, sbattete un uovo e aggiungete poco alla volta un po' di uovo Non aggiungete tutto l'uovo insieme, forse ne sarà necessario, forse no Dipenderà sempre dalle patate, però li potete fare anche voi cevillaci con la farina di riso Ok, ho aggiunto il parmigiano Facciamo un pezzettino di buccia Ecco qua, i gnocchi sono pronti, io utilizzo la semola rimacinata per spolverare il mio piano da lavoro ed ecco gli gnocchi vedete la consistenza è morbida però non si appiccica le mani dimmi regista gli ingredienti sono solamente tre e comunque c'è il link sopra comunque è patate mezzo chilo di patate e 150 grammi di farina però vi dovete regolare come vedete io nei miei gnocchi non l'ho usata tutta sono avanzati un 20 grammi dovete regolarvi voi questo è il tipo di impasto vedete è morbido però non è appiccicoso. Si vede? Sì. Ok. Allora, ora io mi tolgo il guanto un attimo. E prepariamo insieme gli gnocchi. E vediamo come li dobbiamo realizzare. Allora, ripetiamo. Abbiamo utilizzato patate fredde. 500 grammi. E 150 grammi di farina scarsa. E poi un cucchiaio abbondante di parmigiano se volete, se non volete no, per l'intollerante al lattosio no, io sto parlando a tutti, non parlo solo a noi che non abbiamo intolleranze, che non, abbiamo, che non siamo vegani o vegetariani, allora aspettiamo un attimo che l'impasto si amalgama, però noi comunque iniziamo, prendo un pezzetto di impasto, si vede? E facciamo un rotolino di me, c'è una che dice che non, non ci va l'uovo. Abbiamo detto su Abbiamo uovo. detto che non ci va l'uovo. Un tuorlo dopo un chilo. Un tuorlo su un chilo di quantità e soprattutto solo se vanno in forno. Nel link troverete la ricetta che non dove non c'è scritto l'uovo. L'uovo solo il tuorlo. Ho specificato anche nel caso in cui dobbiamo ripassarli al forno, che so, per fare gli gnocchi alla sorrentina o gli gnocchi gratinati. Ascoltate bene prima di, di parlare. Si possono preparare il giorno prima ecco. e cucinare il giorno dopo? No, allora, gli gnocchi potete preparare il giorno prima ma non cucinare il giorno dopo. Voi li preparate, li date una sbollentata veloce nell'acqua bollente, appena salgono a galla, li togliete, li mettete in una pirofila con un filo d'olio e li conservate nel frigorifero. Così, sì, ma se voi li conservate già fatti. Per il giorno dopo nel frigo o a temperatura ambiente, troverete il giorno dopo la muffa, diventeranno neri. Sarà impossibile cucinarli, non, non, non potrete farlo. Dimmi il peso delle patate cotte prima di essere bollita: no, o no, o no, no, no, no, no. Allora, mezzo chilo di patate bollite fredde, già bollite. Non posso pesare le patate prima perché non so quanta acqua devono assorbire, quindi si pesa dopo, tutto a cotto si pesa, non si pesano mai gli ingredienti crudi, a meno che non siano i dolci. Allora, questo è il nostro filoncino, mettiamo un po' di farina sui gnocchi, li tagliamo della dimensione che preferiamo, devo spostare questo? Li tagliamo della dimensione che preferiamo li sto facendo piuttosto grandi per farvi vedere bene la realizzazione. Prendiamo lo gnocco. Un tocchetto. E lo righiamo così. E lo mettiamo qui. Wow. Mettiamo un po' di semola rimacinata e lo mettiamo qui. Gnocchi rigati. E i gnocchi sono rigati, però c'è anche chi li lascia così. Esce. Si lisce. Ah. Un tocchetto. E mettiamo... Qui. Aspetta questo che mi dono e li mettiamo si vede bene benissimo una pressione leggera potete fare ora ne facciamo altri e poi vi faccio vedere un'altra cosa il piatto che realizzeremo oggi insieme allora questi sono gli gnocchi semplici avvicinati io li sto facendo grandi, ripeto, per farvi vedere bene, però voi li potete fare piccolissimi, della dimensione che volete, potete fare anche le chicche di patate adesso ve le faccio vedere, questi sono gli gnocchi, allora, qualcuno può dire, ma io ho paura che poi, quando li vado a cucinare, i miei gnocchi si spappolano nell'acqua, oppure sono duri, niente paura, facciamo la prova, se voi avete paura, avete un pranzo, una, una cosa importante... Perché eri di regista? <ride> Il poco. <ride> no. ah. Tanto oggi, ah. Ho bruciato cosa tutto perché ho un anche la cosa casa. Cosa bollino in pentola? Allora. L'acqua. Facciamo la prova con due gnocchi. Vieni. Attenzione, ancora schizza schizzare l'acqua. eccola. E vediamo, si spaccolano o rimangono interi. Se si spaccolano aggiungete farina, altrimenti no. E così vieni, si vede dentro la pentola? questo è un piccolo consiglio che io vi do per stare tranquilli quando avete ospiti e quando volete fare belle figure e poi magari al momento che andate a cuocere gli gnocchi vi succede che si spaccolano invece vedete vieni buongiorno rimani qui fin quando non salgono a galla per favore vedi Eccolo qua galleggia galleggia gnocco è pronto Magia. si vede bene sì. morbidissimo è pronto e quindi il nostro impasto è perfetto possiamo continuare a fare gli gnocchi va bene se sì. ci sono qualche domanda se c'è qualche domanda dirmela adesso tua cugina micaela ti saluto ciao micaela Giulia Pizzuruto ciao Giulia Pizzutolo Pizzuto <ride> Allora, invece le chicche sono queste facciamo piccole piccole e poi le arrotondiamo un pochettino con le mani queste sono le chicche di gnocchi spero che si vedano non posso dire di avvicinarti perché sennò mi diranno che sono maleducata e una donna frustrata avvicinati per favore per far vedere gli gnocchi non posso vedere. Quindi niente acqua nel latte dell'impasto? Nel latte? Quindi niente acqua nella, ah, nel latte nell'impasto. Quindi né no, acqua no, nel no e No, no, no, no, niente acqua e nel latte. Avete visto che li ho fatti solamente con patate e farina, né acqua e nel latte. E queste sono le chicche. Allora, gli gnocchi le chicche. E noi oggi invece realizziamo, vediamo se ci riusciamo a farlo in diretta, gli gnocchi ripieni. Come si fanno gli gnocchi ripieni? Allora, prima di fare gli gnocchi di pieni dimmi se c'è qualche domanda riguardo l'impasto così possiamo passare allo step successivo dimmi ah, ti ringrazio per perché stai facendo diventare tutte cuoche. cuoche ah, io sono più felice di voi che state diventando tutte cuoche saluta a tutti ciao a tutte uh, Ilaria Grassani le ha fatte domenica scorsa seguendo i tuoi passo ricercata. passo ah, il gnocchi, della Sono provincia di bene. crema bene allora adesso facciamo gli gnocchi ripieni gli gnocchi potete fare ripieni di qualsiasi cosa soprattutto formaggi e mozzarella io in questo caso li farò ripieni di mozzarella vediamo come ripeto li faccio grandi per farvi vedere Vieni per favore ho preso un pezzo di impasto ho formato una sfera lo schiaccio leggermente con le mani come vedete non si appiccica prendo un pezzo di mozzarella si vede bene sì. e lo metto al centro prendo il mio impasto e lo chiudo a fagottino così e faccio una sfera per appoggiarla la metto qui nella semola ne facciamo qualche altro facciamo la quantità giusta per fare un piatto non ti allontanare per favore sì. dimmi si sì, vede io voglio che vedano bene che devono capire visto. se no non ha senso hai bene. In diretta. questo ripeto lo potete fare anche più piccolino facciamo un altro fate una pallina una sfera piccolina lo schiacciate con le mani, così, e mettete al centro un dadino di mozzarella. Potete mettere anche della fontina, del taleggio, del gorgonzola, potete mettere il formaggio che volete. Poi arrotondate di nuovo, così, e lo passate nella serva, lo appoggiate lì. Però potete appoggiarlo anche sul piano, io lo sto appoggiando lì per comodità perché sto più vicino al tablet. Facciamo un altro, dimmi se c'è qualche domanda, io nel frattempo faccio gli gnocchi, ripieni. Eh, saluto un po' da tutti e a e a stanno tutti, stanno sperimentando le tue ricette e si stanno trovando benissimo. Grazie a tutte, sono troppo felice di questa cosa, ogni volta che realizzate... Sei bravissima, sei bellissima. Sì, va bene. Grazie, grazie veramente a tutte. Io non so come ringraziarvi perché in questo momento di diciamo così solitudine ci facciamo compagnia a vicenda. Io a voi e voi a me. Io sto con E insieme alla mozzarella la, si può mettere il pomodoro? No, dentro. Ora vi faccio vedere, ho preparato il sugo per condire le, gli gnocchi. Ora vi faccio vedere tutto, non dentro. Ripino bardone. Vipieno? Pardon, ah, pardon. <ride> Giulia. <ride> il pardon <ripieno> è. <ride> di... <ride> Beh, portaci qualche piantina, Giulia, qualche pianta vieni, aromatica, vieni che più... grazie sì, a la grazie la pianta. Il basilico mi è finito, proprio tu basilico, sì, proprio tu mi devi portare il basilico. Oh, sì. Vieni, così vi facciamo vedere. Allora, io sto mettendo la mozzarella. Però dentro ho detto potete mettere il taleggio, potete mettere il gorgonzola, potete mettere la fontina, l'asiago, quello che volete voi. E magari se, se li fate ripieni di formaggio, con, li condite con un sugo di funghi, fatto con i funghi, oppure con un sugo fatto con i carciofi. Mi raccomando, usate solamente ortaggi di stagione, non usate ortaggi che non sono di stagione. Usate i funghi e i carciofi in questo momento. Quando ci servono le melanzane, le facciamo con le melanzane che sono buonissime. Ne faccio altri due e poi basta. Li cuocio. Allora, ripetiamo gli ingredienti. Abbiamo fatto gli gnocchi con le patate bollite, fredde, pesate a freddo, con la farina e un cucchiaio di parmigiano. Per l'intollerante al lattosio, non è obbligatorio mettere il cucchiaio di parmigiano per i vegani lo stesso potete fare patate e eh, farina e basta per i celiaci sostituite la farina 00 con la farina di riso mi raccomando farina 00 perché deve essere povera di glutine e l'impasto come avete visto io non l'ho lavorato tantissimo fai vedere questa parte qui non l'ho lavorato tanto perché se no, attivo il glutine della farina e gli gnocchi vengono duri. Poi risulteranno duri alla cottura. Allora io ne faccio un altro giusto per farvi vedere per riempire poi il piatto. Ciao Sicilia. Si chiama Sicilia o viene dalla Sicilia? E tu devi dire ciao da, alla signora mm. della Sicilia. Allora vi faccio vedere. Qua ogni tanto c'è una buccettina di Ok. E adesso le andiamo a cuocere e vedrete che lo stesso cuoceranno in pochissimi minuti: in pochissimi secondi. L'acqua sta bollendo, la alziamo un po' e io li calo. Vieni, sta riprendendo qui. Sì. Li sto facendo più grandi per far vedere. Sì, che sì, l'ho detto, vedere. li sto facendo più grandi per farvi vedere. Meglio. Li potete fare piccolissimi. In, in, in cioè poi ci fai vedere le ah, chicche. E l'ho fatte qua le chicche? Buongiorno, eh. dove No, Allora, qua sto dicendo. Stanno qui le chicche. Queste sono le chicche? Queste sono le chicche e questi sono gli gnocchi. Mm senza ripieno senza ripieno e questi sono quelli ripieni l'ho detto tre volte già che li sto facendo Vabbè, grandi. qualcuno che eh sì, viene in ritardo è... ok stanno cuocendo aspettiamo che salgano a calla. alziamo un po stava bollendo però naturalmente ne ho messi parecchi e quindi si è abbassato il bollore mi lavo un attimo le mani Ecco, riprendendo la parte, la qua Sì, sono in cottura. Come vedete sono interi. Adesso aspettiamo che salto la canna e li prendo. Vieni a vedere, non ti staccare di qua, vieni qua, così vedono che... Non si vede prima è tutto annebbiato qua. Ah, hai ragione, <ride> non ci avevo pensato. Vado a fare suo qui, io... Qui da noi c'è il sole, eh, non... No. Sì. Questo è il vapore acqua. Poi vedete, io posso mescolare tranquillamente, non si spaccano, non si aprono, non succede niente. Brava graziella, hai fatto un ottimo impasto. Meno male che lo dici tu. Avevo paura che non lo Così. dicesse. Oh, cosa vuoi? Oh. Ah! ah c'è un sughetto. Ah, c'è ah, un, su... ah, un sughetto! Oddio! Oh. Come siamo noi? simpatici! Allora, qui ho fatto un sughetto semplicissimo. Con aglio, olio, aglio, olio, pomodori e origano, un sugo semplice, sì, un sugo semplice. Cioè un oh, sugo semplice, però non è però salsa, non è salsa, sono i pomodori che ho conservato eh. io quest'estate in barattolo. Eh. Allora, adesso stanno venendo a galla. Vieni, vedete? Si, sì. si vede? Nonostante si vede Sì. Ok, adesso li alzo e li metto nel sugo allora, facciamo così tolgo l'acqua e metto la padella e torno subito saluti da salerno ciao a salerno qua devi riprendere ciao, ciao, a, salerno. ciao a salerno a salerno detto. Ciao. Loro da noi a. Ah. vieni più qua per favore, poi dici quella sì, dice certo. che io ti comando. Sì, eh, se tu ti allontani, come dobbiamo fare? Fai riprendere qua. Che adesso aspettiamo che si riscalda un po' il sugo e impiattiamo. spero che si vedano bene perché ci tengo che li, li vediate bene. E poi realizziamo il piatto. Ah, facciamo anche l'impiattamento? Sì, dimmi se c'è qualche domanda. Una coppia per pensare siete strepitosi. <ride> mi sto mantenendo a parlare comunque. Sì. Le... Diciamo che ieri c'è stata un... no, vabbè, una lasciate. leggera critica che non voglio dire che cosa mi ha detto la signora perché non era una critica era Sei una fantastica, professiva. grande. Regista bravo. Oh bello, mi piace che ti leggi i commenti da solo. Allora, se ti... si può usare Dimmi. la forchetta per i carri di gnocchi si si si adesso vi faccio vedere visto che noi stiamo aspettando che si riscaldi il sugo vi faccio sì. vedere con la forchetta allora questi sono gnocchi ripieni di mozzarella, di mozzarella con, con su sugo la pizzaiola con sugo la pizzaiola mm. Mettiamo un po', dove è andata la semola rimacinata? È là, vabbè, mettiamo un po' di farina, possiamo, sia, possiamo farlo sia da questa parte, si vede? Sì, o da questa parte, uh -huh. è la stessa cosa! L'altra: cioè così, semplici? Sì. Addirittura mia nonna usava, mia madre, usava la, la grattugia del formaggio quella in acciaio, si può utilizzare pure quella. Ecco adesso il sugo è pronto. Spero che si veda bene. Si, si, ti piace regista. Questa è la tua cena di stasera. Si, sì, si, sì, si, sì, si. Sì. Si, sì, si, sì, si sì. è buono. Si vede ok. Adesso lo impiattiamo. Vediamo se riusciamo a fare una cosa decente con i mezzi che abbiamo. E poi magari ne apriamo uno per farvi vedere. Come sono all'interno? L'ho istruita io. Che cosa hai istruito tu? Così, a fare l'impiattamento, a presentare i piatti. Ah! <ride> <ride> <ride> Povera me! Allora, vieni, dai! Voi veramente, mi dispiace che non possiate sentire il profumo. Sì, sì, sì. si vede se sì. si vede il profumo sì. si vede che sono buoni ah pensavo che si vedeva il profumo facciamo un bel piatto perché non è che perché dobbiamo cuciniamo per noi non deve essere bello il piatto anche se cuciniamo a casa deve essere bello un altro ci sta Questa può riprende. essere un'idea per. Anche per Pasqua per potete Passo. utilizzarlo. Secondo me ci sta benissimo. Vegetariano. Mette un po di sugo, vegetariano e come ha detto una mia amica senza dolore. Ecco qua. Potete aggiungere un po' di formaggio se volete. Così le patate bollite si pensano dopo sì. averle bollite poi vi rispondo a tutte e questo è il piatto adesso mi è caduta la forchetta qui prendo un'altra forchetta e vi faccio vedere l'interno qua perché stai riprendendo la padella vuota se c'è un piatto pieno di pasta Sì, buongiorno questo è la, il nostro piatto che abbiamo preparato spero che si veda bene adesso io provo a tagliarne uno per farvi vedere l'interno guardate si vede sì. sono ben cotti l'interno si è sciolto sì. con questo abbiamo finito se c'è ancora qualche domanda ma penso che sono stata abbastanza chiara penso che possiamo fermarci qui un di conversano sì, che cosa? Di dove siamo? I Pugliesi sono bravi, siamo di Conversano. Pugliesi... Siamo in Pugliesi le... e di Conversano. Provincia di Pari. Provincia di Pari. Bene, allora, noi ci salutiamo, poi prima di Pasqua ci rivediamo, penso che faremo le ciambelline, perché in molti me le avete richieste, visto che era l'opzione dell'altra volta, facciamo le ciambelline insieme. Adesso vediamo se giovedì o venerdì facciamo le ciambelline. Nel frattempo io vi saluto, vi ricordo di, se vi è piaciuta la diretta di condividerla nei vostri profili, di iscrivervi al mio canale YouTube, in più vi dico anche che sono su Instagram, così magari anche la famiglia di Instagram aumenta e riusciamo a formare una grande famiglia di cucinieri con me Graziella. Allora io vi saluto e ci vediamo alla prossima e mi raccomando fate gli gnocchi! Bella Pasqua! <ride> Ciao! Ciao a tutti! Ciao! Ciao.